Una carriera di Ma perché avete letto tutti i commenti è sposto al pubblico l'udibrio Ma da con lo spentare Eh sì no ma, no ma dai non ti demoralizzare è rimasto scioccato <ride> è rimasto scioccato sì non ti demoralizzare ma soprattutto dai tutti i grandi allenatori che hanno tutti commentato tutti i tecnici no tutti i tecnici, tecnici che di arco nudo no, ne, ne hanno capito veramente e ne stanno a bizzeffe quindi sanno quando un gomito alto può fare alto. la differenza tra la perfezione e l'imperfezione eh questo gomito alto eh, eh questo rilascio. No, il rilascio è influente, ha un'influenza il rilascio. Eh sì, c'è un'influenza. Grandi tecnici. Mi fa paura, fa paura. Sì, sì, sì, sì. sì. è un po' di Si ancora fare una mole di prova. Sì, sì. No, ha detto l'ultima. Era l'ultima, si può ancora fare. Io dico che questa è l'ultima. Non sì. hai capito? Non hai capito. Mi parli o mi Io non sono sicuro. Ciao oh, Fanciullo, come stai? Dammi un bacino? Che non è neanche ha dato Amore. un bacino? Madonna, il piedi di bro sono sempre salito con voi dal bambino io sono cintura nera dei tiri di frate no, poi vado lì e a fare far no, ma perché non lo fai? Sei, però adesso sei qui non so, ma certo ti in io intanto arrivo fra i primi, schiattone di pasta <ride> ti va? è di razza sì, eh? è sì, è in sì, tocca sempre, sì, tocca sempre ci sì, Quindi con i stranieri più Ho detto 14, perché? Ciao, ciao, non puoi più fare niente di tutto ciò. Caffero. cosa stai facendo la ripresa? No. Sta finta. si, Va bene. Buongiorno. Come va? Tutto bene? Ancora presente. Sono stato, bene. non visto parlare? No, non, eh, non, non farlo, no, eh. eh. la 5 Godano di <ride> Quando hai troppo tempo non hai tempo. Se non mi fa firmare la liberatoria lo Il direttore di tiri ha dato il segnale di partenza e cominciamo ad andare sul picchetto di tiro. Una volta sul picchetto di tiro, gli arcieri come vedete fanno, si creano un punto sul terreno per essere comodi coi piedi, faranno la loro valutazione della distanza, dopodiché col binocolo ancora un'occhiata al punto dove colpire il centro e scoccherà nella loro freccia Ovviamente nessuno dopo i tiri commenta, parla, perché le frecce non è che sono andate poi così bene in, in questo tiro. Vabbè, primo tiro e poi diciamo che era anche una piazzola non tanto tecnica come pendenze, ma lo spot comunque è molto piccolo, il super in queste sagome è molto piccolo, quindi il 10, anzi anche l'11 sono impegnativi, ecco, non è scontato. Vabbè quello che dice Giuseppe è vero, mettere già questa sottocomma qua è, era comunque una distanza no, oltre 18 metri, eh, circa. circa 18 metri e comunque oltre la media in cui si mette questa sottocomma qua perché nonostante che abbia uno spot molto grande ma le super spot e il perfect sono veramente piccoli e comunque allora, prenderlo non è un, affatto facile. 10-8? perché oltre alle pendenze e ai metri poi appunto fa anche la salma che uno anni. trova sul picchetto perché quello cambia molto, incide molto 8-8 8-8 Salvo? Okay. ieri a lavorare e non ho finito di vedere il filmato sulle tiri in salita in discesa <ride> mi hai visto solo mezzo? ho visto solo mezzo, ho parlato degli olimpici qui <ride> sono perso, treni in coseni <ride> adesso abbiamo una piazzola proprio contro, contro sole ed è veramente impegnativa era già impegnativa quella prima ma questa non è, non è tanto in salita ma quanto non si vede assolutamente nulla è completamente contro luce ed è difficile verificare la posizione dello spot anche col binocolo. Ma ah, sì. ah, ho guardato Stefano, non mi fido tanto per quanto 59 11 Io, Io 11 ok, andiamo proprio giù Andiamo a gentare il Campo, Anche qua non scherziamo come pendenza anche se poi nel filmato non, non si capisce la pendenza ma diciamo che qua saremo 20 gradi di pendenza, eh, una un ventina pochino, di gradi Forse un pochino meno comunque Sì, sì eh, 15-20 gradi più. Nei tiro in discesa, veppe come preferisci più di uniti? Disassato? Sempre di uniti, se possibile. Sì. Solo proprio in casi estremi, allora apro un po' le gambe, apro i piedi, ma di solito io tiro a piedi uniti il più possibile. Per sì, sono più perfettamente d'accordo, esatto. la stabilità è notevolmente superiore e poi soprattutto meno area, più possibilità di stare in piano. si sì. sì, ma l'animale non va giù è difficile che è vada difficile, tu no, no, avendo cioè, che non sia però... lì al pascolo tranquillo no, no, che non sì. c'è adrenalina no. Che non no. Sì. vabbè da qua c'è il sole che illumina lo spot ragazzi no, non vuoi immagino la lampadina se serve. beh alla faccia di quelli che dicono che a Lombardori i tiri sono facili <ride> non viene più nessuno <ride> no eh, in effetti poi nel 3D eh, non c'è la, la ranking eh, non c'è... perché fare tiri facili? Non capisco. Eh, si devono fare tiri belli, tiri belli, impegnativi e poi mi stimolano anche ad allenarmi per poterli poi prendere. Quindi, io come dico sempre, ogni piazzola è un rebus da risolvere. Eh, ogni piazzola eh. È un rebus è da risolvere, è la siamo... bellezza ah. del tiro di campagna, ma soprattutto del treni. Esatto è proprio questa, no? che io arrivo sul picchetto, un tiro sempre diverso dall'altro, eh, devo, devo risolvere l'intovinello in eh, questo intovinello è, eh, a parte quant'è la distanza, e esatto. eh, va bene poi posizione in salita, tua. come posizionarmi in salita, dove è lo spot, dove è il super spot, come mi devo posizionare con la mira, che tipo di strategia devo adottare per la mira da che parte si allarga lo spot? Da che parte si allarga lo spot eventualmente Perché mi sbaglio. Più vato, più basso esatto. più. Eh, magari non sono bravo a valutare la distanza, sto dove c'è la gamba, che perlomeno se vado basso, la gamba la prendo, cinque punti non si buttano via, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi, oh, già. Uh, che porto freccia che ho fatto. Eh, vabbè. E allora recuperiamo. Comincia a far paura. Sì. <ride> Allora no, io ho dieci otto. Un altro tiro facile, siete fortunati proprio, bravi. Complimenti. È proprio un altro tiro bello facile. Cos'è quella macchia scura l'aggiù in fondo? Non riesco a capire. Sembrerebbe una tavola. <ride> un avvallamento anche. anche so. Poi faccio È verificare dall'arbito le di distanze, guarda, siamo fuori vento. Bella! sotto Un metro due dietro. Vabbè ci sta, dai, questo è un gruppo 2, quindi è piccolino, una volta questi non si mettevano più di 25 metri. Soprattutto lo spot è molto piccolo. Poi lo spot è. Sì, è, sempre... è abbastanza grande, ma lo spot in questo caso è molto piccolo, quindi... e quanto l'hai valutata? Ho valutato a 26-27 metri, ma in realtà erano a 25. No, 25. Era proprio al limite. Sì. solo piazzole abbastanza tecniche non esageratamente tecniche comunque da, da risolvere anche questa è una piazzola in discesa però c'è un cambiamento di pendenza alla fine e quindi questo la dice lunga sull'approccio al tiro Questo è un tiro senza particolari difficoltà, però comunque no, non così mettere, corto. Mettere, eh, mettere, senza pendenza, però come tiri corti in questa gara al momento molto pochi. E eh, nel punteggio totale incide tantissimo. Quando hai gare dove non, non ci sono tiri di scarico, diciamo, tiri dove il 20 viene facile almeno, è chiaro che poi sul punteggio cambia tanto nel totale. Tanto è vero che i punteggi del 3D non sono paragonabili perché incide veramente troppo il percorso. A differenza del Campagna, quando sì è vero ci può essere per una gara più o meno tecnica, ma ad esempio il field è sempre quello e quindi sono già un po' più paragonabili. Il 3D fa proprio storia a sé. Sì, in effetti è un'altra del field, anche se alla fine l'hunter può essere corto, certo. però comunque a 50 metri, il 60-40 lo devi tirare, il pidocchio a 15 lo devi tirare. Esatto anche se adesso poi con queste nuove regole l'hunter così corto non è neanche più scontato perché con la somma di 270 metri per il picchetto blu poi alla fine non è neanche più così <ride> perché la gara comunque anche l'hunter resta in Ma io seco, secondo me e volevo sapere cosa ne pensavi tu secondo me si potrebbe anche fare nel 3d e cioè nel 3d fare mh, per il picchetto blu la media di 17 metri e per il picchetto rosso la media di 27 metri. Sì, eh, così almeno rimangono. Almeno. È no? Assolutamente più, una buona idea. Più o meno paragono. Sono, più, tutti, uniformi, sono, sono più, più uniformi. Sono più uniformi. E comunque no. non è impossibile. No, certo. Tanto che deve fare 11 Lo, Lo fa. fa. Bravo. Eh, per lo meno hai tirato tutti uguali, eh, esatto, che c'è qualcosa Mauri troppo veloce anche, eh? cazzo Ma no io! Sì vabbè sì. però... un pochettino eh! È per compensare, per compensare lui, Ogni no <ride> Di dentro, so dentro 21, sono 22, i 22, 206, miei animali eh, più difficili per me le volpine normalmente le tiro 20, fuori 10, 10. no, ma hanno, queste volpi qua hanno il 10 grande cioè, e, sono, e questa è comunque una distanza mm. ancora, 15, 16 metri. ancora papabile 15, 16. da fare 20, perché cioè veramente, come dicevamo prima con Beppe, mm. fra allora, fare 20 e no, fare no, 16, no, cazzo, cioè, alla, fine, tanto, alla tanto. fine lo paghi, eh. lo paga, 6, alla fine lo paghi, alla fine tantissimo. cuba sugli altri sì. Sì. Sì. 16, non dico di fare 92. 22 certo. e poi l'11 tra il 18 e 20 pro... soprattutto tra il 16 e il 20 poi 13 ecco eh. ecco eh. Certo. La pendenza è molto importante. Certo. <ride> Noi pensavamo che è un po' di un po' di ricreazione, ma questo è un baratro. Dove sei? Si sì, è i metta gli, scogli, gli scogliattoli in Mimmo qua. Quanta volta c'erano i tartalughe, erano ancora più piccole. Eh, ma è stronti le tartalughe. E' anche un po' lo più, lo più lontano, Dai, non ci credo. un po' gli scorroni, vediamo un po' a metà gara quanto, quanto siamo. Allora, Giuseppe Simandi 223, è comunque una gara difficile, 223, 4,50 finale, se. 201 Gian Lorenzo. Ehi, che sta succedendo? 209 Reggiani, vabbè questo non è una sorpresa, sta tirando bene bevono 213 sorpresissimo sorpresissimo <ride> è una piazzola stimolante <ride> oh è difficile questi e io, oh, io apposta non ho fatto la gara <laughs> It's a baby, eh? Oh, It's not right. Bravi dai, bravi, bravi, dai, dai. Dai, non è male, questa è una lunga, eh. Eh, questi 27, 28 metri, tutti. Eh. Poi leggera salita così, ombra, luce. Non è semplice. È logico, che poi qua alla fine l'otto da fastidio...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 Sicuramente le, i costruttori di sagome non sono contenti di avere, di avere uno come Cogo che le ripara perché veramente con pochi euro le rimette a posto, sembrano nuove. Questi erano, erano animali veramente completamente rovinati e quasi che dovevamo sostituirli quasi quasi buttarli invece con pochi euro le ha risistemate comunque qua un altro tiro ricreativo sì questo è, ecco questo, ci sta questo tiro certo. qua no? perché comunque adesso non parliamo di, di distanze ma comunque è un tiro popabile, è un tiro che può fare chiunque può provare postura insomma esatto. poi alla fine è quello no? Chi ambisce comunque o, al, o a entrare nei gruppi regionali o comunque a fare bene, qualcosa, l'affinamento della tecnica è troppo importante. sempre, che alle volte si danno troppi giudizi sulla, sulla tecnica di tiro senza conoscere gli atleti sì, non solo cosa c'è dietro l'arciera non, eh, non so cosa c'è dietro ma anche le misure antropometriche dell'arciera certo, certo, certo ad esempio tutti si lamentano del gomito alto di Reggiani però quel gomito alto lì è perché cazzo c'è un avambraccio che se no per mettersi in linea dovrebbe andare a mettersi dietro il collo come facevano i, i russi una volta Torniamo qui, sì, no? Sì, come... non ah, sono due no, no, vabbè. Sì, il poi il, il problema è non sbagliare la seconda, la seconda. есть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 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 19, 8, 6, 7, 18, 19. Deve ah. fare. Si deve fare. Ed è sintomo di gestione. Quando c'è un arco nudo col follow through presente in ogni freccia, di sicuro è un arco nudo in gestione di quello che fa e della sua mira e di tutto il resto della sua azione. Va bene. Ok, abbiamo toccato tutti i punti più importanti della gestione al coludo e ringraziamo Beppe per, per, per questo perché ci ha dato veramente nozioni importanti ha consolidato anche quello che già sapevo perché ero sicuro di, di, di dire quello che ha detto Beppe perché abbiamo, fatto mille, condiv abbiamo condiviso per tanti anni le stesse cose e fortunati... Maurizio Stefano e Gian Lorenzo che vedi, vedi, hanno assistito a questo podcast itinerante ok vi salutiamo e alla prossima, alla prossima. e mi raccomando eh, iscrivetevi al canale <ride> ciao a tutti ciao.